voga 2015 giorno 15 l'argomento di oggi è metà strada cos'è imparato sino ad ora e mi scuso per il sonoro del microfono che sarà molto cupo perché la gopro è nel contenitore a tenuta stagna non era il caso di portarsi la gopro nel contenitore a caso allora 15 giorni di voga sono stati una sfida non indifferente e so che qualcuno che ha cercato di cominciare assieme a me purtroppo si è perso per strada, è una cosa che succede tutti gli anni con i Veda, so che è una sfida molto complessa, aiuto, molto complessa, perché... Girare... Ah, inutile. girare un vlog al giorno, ci ho provato, girare un vlog al giorno per tutti i 31 i giorni di agosto è certamente una sfida che con tutto il calendario può avere le sue difficoltà. Diciamo che quando io ho fatto i Veda in aprile è stata una sfida complicata, ma è quello che mi ha fatto imparare a trovare la spinta per dire ehi ce la posso fare posso arrivare fino in fondo e tra le altre cose è un'occasione per fare anche qualche piccolo esperimento in questo caso sto potendo sperimentare la mia GoPro wow ritorniamo verso Riva sperimentare un po' la mia GoPro in acqua anche se oggi devo dire che essendo un po' ventoso l'acqua è piena di alghe e quindi comunque Sino a questo momento ho imparato a essere tenace, una cosa che avevo già imparato è una cosa che mi spinge e ho imparato a essere un pochino più naturale quando sono di fronte alla telecamera che, come ripeto, rispetto a quando ho cominciato che ero più abituato comunque in generale ad essere davanti alla telecamera in auto adesso ho imparato a essere un pochino più naturale anche quando parlo davanti alla telecamera così in un posto tranquillo bene, wow io direi sono passati due minuti e mezzo, il mio bagno è stato abbastanza lungo, quindi noi ci vediamo domani con il prossimo vlog, buon ferragosto a tutti, ciao a tutti!